visto che alcuni, anzi, più di qualcuno ha apprezzato il mio spagnolo in qualche video precedente che vi metto tipo adesso ho approfittato per uh, ripetere un po' cambiato un saluto che avevo già usato niente, ops, stava quasi per cadermi la sorpresa a parte questo eh, <coughs> ho deciso di tornare con un nuovo video tag che probabilmente avrei fatto comunque però... Approfitto che mi abbia taggato Ciro Focke, di cui vi lascio il link nell'info box, per, per farlo e fare anche un pochino di pubblicità a lui. Un inframmezzo molto breve per aggiungere che mi ha taggato anche criminale: E il trucco pensiero by 1000. La tag in questione è stata ideata da Stefi1986 e si chiama Il libro risponde. Lo vedete dal titolo, ma io sono abituato sempre a fare le cose un po' per benino. Per cui ve lo dico anche qui, insomma vi lascio anche magari il link al canale di Stefi. Inizialmente eh, la scelta doveva ricadere su un altro libro, però non che il ripiego mi dispiace, anzi da un certo punto di vista è tutt'altro che un ripiego. Ora provo a farvelo vedere bene, come sapete insomma non ho la manualità eccellente ma ci proviamo comunque. Questo qui si tratta del libro cuore di Edmondo, De amicizie che io ho amato e amerò per sempre anche se mi ha fatto piangere come pochi. Soprattutto per l'amicizia eh, vera e quasi incondizionata che regnava tra i protagonisti del libro. Iniziamo con la prima domanda perché non voglio fare un video di 40 minuti in cui mi gratto il naso perché l'allergia mi, mi perseguita. Direttiva numero 1. Questa parola indica la tua personalità. Come, come si richiede, apro il libro in maniera del tutto casuale. Chiudo gli occhi e vi leggo la prima parola che mi salta. Eh, mi arriva al dito: Parla. Sì, eh, ci sta, perché effettivamente io parlo. Parlo, parlo, parlo, specialmente se, se mi trovo di fronte a una persona che mi offre ascolto. Quindi sì, direi che come prima parola va, va decisamente bene. Direttiva numero due. Questa parola indica ciò che desideri. Mm. Sono curioso. Mm. Riapriamo il libro a caso, che non, che non capiti sulla stessa pagina. Gli occhi sua eh non vuol dire niente. Compagni. Beh, sì, questa è un attimino più, più realistica. Più che compagni direi amici, perché la scuola per me è finita. Sì, io ho una gran voglia di amicizia prima ancora che qualsiasi altra forma di affettività fisica e non direttiva numero 3 questa parola la dedichi ai tuoi nemici invece riapriamo il libro strozzare <ride> si sì, effettivamente gente che ti farebbe passare <ride> E di fare passare tutte le, le voglie pacifiste di questo mondo esiste. Vi giuro che, la, che il dito è veramente caduto su strozzare. Direttiva numero 4. Questa parola indica la tua sfera sessuale. E mm, anche qui. Sarebbe da stendere un velo di pietà e misericordia. Comunque proviamoci. Accennò. Sì, forse in effetti è piuttosto accennata, però... Riproviamoci perché non mi convince. Vinto? Vinto cosa? No, basta, rinunciamoci. Non... <ride> non posso fare 3500 miliardi di prove. Quindi passiamo alla prossima direttiva. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Non ho chiuso gli occhi, però va bene, non ho guardato, diamola per buona. Urlava. No. No, io urlo, urlo anche troppo, anche se magari <ride> giustamente nei video non creo occasioni in cui urlo, però... Padellato, come si dice da queste parti, totalmente. Direttiva numero 6. Questa frase, sogni di tatuartela, oddio, è una frase un po' lunga, però... Proviamoci lo stesso Quindi deve essere una frase, giusto? Mm. Allora No, ma è capitato tu la stessa cosa, non è possibile Vi giuro che l'ho riaperta a casa, veramente, credete, ve li facciamo, va? Quindi è la frase che sogno di tatuarmi Uh, allora, poi ci ha parlato del medico che doveva venire a quell'ora a curarlo. No, decisamente. Ho una grossa stima per il lavoro dei dottori però se non ho bisogno di vederli, soprattutto per curare me, è meglio. <ride> Spero di essere riuscita a spiegarmi e di non urtare la sensibilità di nessuno. Proviamo a fare una, una estrazione decente con la prossima direttiva. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. <ride> Mi viene da ridere. E intanto lavorava ed era contento dei fatti suoi, anche per la speranza che la moglie sarebbe ritornata fra non molto tempo perché la casa pareva vuota senza di lei e, e il figliuolo minore, in special modo, che amava moltissimo sua madre, si rattristava, non si poteva rassegnare alla sua lontananza. Non ho né moglie né figli, quindi direi che è un po' poco realistica, però sì, sinceramente se avessi se costruissi una famiglia da difendere per essa fare qualunque cosa diciamo che per vie traverse può anche andare però una famiglia proprio, proprio mia, cioè con un compagno intendo con un compagno ed eventualmente se lui li volesse con dei figli perché io in questo momento non ho un grande desiderio di, di paternità non ce l'ho e quindi boh, è probabilmente un futuro molto molto remoto Bene Richiudiamo e riapriamo a caso per la prossima direttiva. No, è la stessa pagina. <ride> Vi giuro che non lo faccio apposta, veramente, credetemi. Ok. Prossima direttiva. Questa frase la userai per abbordare. In qualche altro taglio dicevo rimorchiare, ma insomma il senso è quello. Mm. Ok, andiamo con quale frase conquisterò il mio futuro principe azzurro Nei sogni il padrone rispose il fattore è partito ieri sera per Buenos Aires con tutta la famiglia <ride> oddio il libro cuore è un libro bellissimo ma questa non è decisamente una frase da bottaggio cosa dite voi? <ride> cioè, ragazzi troppo divertente grazie Ciro veramente ti sono grato per avermi taggato mi sto divertendo come può e nulla allora, quindi andiamo alla prossima direttiva barra frase allora ma perché mi viene sempre lo stesso racconto sembra che mi debba venire tutto dagli appennini alle ande volevo Devo variare un po', ma mi sa che non, non ce la facciamo, allora. Ultima direttiva prima dei tag veri e propri. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Interessante. Come sono diventati verdi gli alberi in pochi giorni. La mia... Solita fortuna sfacciata fa sì che non c'entri un accidente con, con, con ciò che è richiesto dal tag. Ma riproviamo. Non ho chiuso gli occhi ma giuro non l'ho guardato. Povera mia madre come dimagrita e impallidita, povero mio padre come l'aria stanca, i miei buoni compagni che sono venuti a trovarmi e camminavano in punta di piedi e mi baciavano in fronte no che tristezza ragazzi cioè tralasciando quella che è la, situazio la mia situazione familiare di cui non, non voglio parlare cioè, eh, rimane comunque in linea generalizzata una frase triste quindi no, cioè, della serie non, non riproviamoci più proprio scusate se uso il mouse ma il, il tasto destro si preme con molta facilità Infine, per terminare, tagga tre persone e dedica loro la frase selezionata. Ho visto che quelli che l'hanno fatto ne hanno estratta un'altra, quindi... Diciamo che chiedo perdono in anticipo se verrà fuori una, una... cosa o triste o che non ci incastrerà niente. E proviamo a dedicarvi una frase. Allora, ai tre taggati dedico questa. Vediamo... Garofi stava tutto pauroso quest'oggi ad aspettare una grande risacquata del maestro. Ma il maestro non è comparso e poiché mancava anche il supplente è venuto a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre che ha due figlioli grandi e ha insegnato a leggere e scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla scuola Baretti. Oddio, eh, è un po' insensata come dedica però facciamo la diamo per buona se non viene un video di 40 minuti vediamo un po chi posso taggare allora scusate il taglio brusco ma avevo taggato una persona che ho deciso che no, non voglio più faccia parte dei miei iscritti non chiedetemi chi è perché non lo dirò mai comunque sia eh, al posto della persona appena citata tra virgolette ho deciso di taggare la cristina taggo grizzly non so se sei un lettore di libri. <ride> Dovrebbero essere tre, vediamo che può essere il terzo o la terza, perché no, Ho un gran numero di... di ragazze iscritte. Visto che la persona che avevo taggato l'aveva già fatto, tanto per cambiare con la mia solita fortuna, decido di taggare definitivamente Roberta Caponighero, sperando che non lo faccia prima dell'uscita di questo video. Ciao a tutti, scusate per il disagio.